Adesso parliamo di logistica, una disciplina particolare, strategica soprattutto in questo momento dove alcune risorse diventano scarse e lo scenario geopolitico sta andando in direzioni che non sempre erano state previste. Ne parliamo con l'ingegnere Ilaria Fassero, responsabile della logistica del gruppo IREN. Parliamo di logistica 5.0, ci vuoi spiegare che cos'è? Sì, in IREN è un anno, abbiamo avviato un progetto, un programma che si chiama Logistica 5.0, perché noi in IREN guardiamo già oltre, gli altri sono 4.0, noi siamo al 5. Cosa vuol dire? Sono quattro progetti in un unico programma, trasformazione digitale, quindi tecnologica, trasformazione organizzativa, trasformazione operativa e trasformazione dei trasporti. Ognuno di questi progetti prevede dei cambiamenti digitalizzazione quindi il progetto di trasformazione digitale prevede intanto di mettere un warehouse management system noi oggi lavoravamo con SAP che non è proprio un gestionale della logistica quindi Infor è una marca insomma best in class secondo Gartner poi metteremo intelligenza artificiale un algoritmo che migliorerà le marfie quindi l'ottimizzazione delle scorte, i punti di riordino eccetera eccetera e questo per in questi momenti. Immagino per la, la crisi della supply chain che stiamo vivendo credo sia straordinario e chiave per un gruppo dell'energy come? Per non andare insomma diciamo per avere simulazione, prevedere il futuro e anche ottimizzare le scorte guardando anche i costi. Ci siamo dotati di un modello, noi siamo, eravamo un anno fa 52 magazzini in tutta Italia, adesso siamo 40, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di chiudere quelli low performing e mantenere quelli ci siamo dotati di un modello che prevede un hub regionale, quindi le nostre regioni principali sono la Liguria, il Piemonte e l'Emilia eh, Romagna, dove c'è un hub, eh, quindi il cervello della, della, della regione e dei sub eh, e poi dei magazzini locali collegati. Eh, sono tutti collegati, il procurement lo fa l'hub regionale che dialoga con la tecnologia, con gli altri hub in modo tale appunto da evitare di avere duplicazioni e, e quindi ottimizzare le scorte eccetera. Oltre all'intelligenza artificiale metteremo anche, faremo un processo che non svelo nulla perché lo, eh, andremo in live a settembre ma si chiama Pick and Go. Ed è dedicato proprio per i nostri business, noi abbiamo distribuzione energia elettrica, distribuzione del gas, servizio idrico integrato, l'ambiente, gli impianti dell'ambiente, quindi termobilarizzatore, gli impianti della produzione termo, idro, eh, teleriscaldamento, un sacco di business, la mercato, quindi tutto ciò che certo. stiamo facendo l'Amazon. Per il consumatore. Certo. Esatto. Il Go cosa vuol dire? Immaginate i negozi Amazon Go. La signorina sì? entra, si prende il prodotto, va a casa. Ecco, stiamo sperimentando il pick and go per il business. Verrà in magazzino, prende, va e la tecnologia magicamente farà gli scarichi contabili. Straordinario, quindi veramente abbiamo messo un, piede, prima, un piede nel futuro. Mondo. Primi per al mondo addirittura, possiamo sì, dire, un orgoglio Italia italiano. Oh, certo, non certo. credo che nella logistica abbiano previsto qualcosa del genere per il business. Una domanda mh, da Salone del Libro, generalmente culturale, stiamo parlando di tanta tecnologia nella logistica, quanto conta la persona umana ancora? Tantissimo, tantissimo, io poi arrivo dal mondo dell'organizzazione, prima ero in, in organizzazione, sono due anni che sono in logistica, diciamo a capo della logistica e conta tantissimo, in questa digitalizzazione la cura per la formazione del dipendente è one to one? Io ho inserito una serie di key user, quindi super esperti della logistica, li ho formati di più perché andranno a braccetto con l'operatore di logistica a spiegargli i, eh, le azioni che dovrà fare con la pistola RF piuttosto che con il WMS eccetera. Quindi assolutamente importantissima perché tu puoi avere il software più bello del mondo ma se non lo sai usare... Il cervello umano è ancora chiave nei processi. Facciamo un esempio con i cellulari, se io ho il mio cellulare non leggo le, le, le istruzioni perché non ho voglia e i primi giorni lo uso al 10%, poi l'amico mi dice guarda che puoi fare così che fai prima oppure c'è questa nuova modalità o puoi fare queste cose e eh beh lo usi al 100% a un certo punto, magari anche no al 100% al 90%. Ecco se non si sta dietro e si informa anche col, con la passaparola proprio dei colleghi. Eh, secondo knowledge me... management interno. Esatto, no è importantissimo. Quindi la persona è comunque al centro nonostante le grandi tecnologie. Non sarà mai sostituita. Grazie, abbiamo parlato di logistica con l'ingegnere Ilaia Fassero, responsabile della logistica del gruppo IREN.